Allora, su questo video vedremo la domanda B, trovarne una base e la dimensione di V intersezione W. Allora, prima di tutto, cos'è l'intersezione? Come si vede sull'immagine, avendo due insiemi, abbiamo nomi, V, W, l'intersezione di V e W sono gli elementi che hanno in comune cioè gli elementi che sono comuni su tutti e due spazi e l'intersezione in questo caso 1 e 2 al nostro caso come si trova l'intersezione tra due sottospazi è semplicemente il sistema delle due equazioni questa qua e questa qua allora 2x più 2y più z uguale a 0 più x più 2y più z uguale a 0 trovando le soluzioni per questo sistema troviamo anche l'intersezione di v intersezione w Andiamo a, andiamo a vedere le soluzioni che hanno in comune questi, queste due equazioni allora come abbiamo detto anche prima ognuno può scegliere come risolvere questi sistemi o per x o per y o per z andiamo scelgo di risolvere questo, la seconda equazione per x allora x uguale meno 2y meno z e vado a sostituire su questa 2 per meno 2y meno z dove x il valore di questo x più 2y più z uguale a 0 uguale questo mi fa Μένω 4Y, μένω 2Z, πιο 2Y, πιο Z, γκουάλε, αζέρο. Πες το ρημάνε, κομμέ, γκουάλε. Αλλώρα, 4Y, πιο 2Y, μένω 2Y meno 2 z più z meno z uguale 0 questo com'è? procediamo scelgo di risolvere per z abbiamo z uguale con meno 2y e vado a sostituire su questo z qua allora x uguale meno 2y meno, meno due y uguale z uguale meno due y x uguale con meno due y più, meno per meno più due y uguale z uguale meno due y e x uguale con 0, qua y può prendere qualsiasi valore, allora y appartiene ad R. Andiamo a trovare la base. Cosa abbiamo trovato che x, y z uguale? X uguale 0, y è libero lo scriviamo direttamente e z uguale a meno 2y fattore comune y e rimane 0 1 meno 2 con y appartiene a dere è libera, una variabile libera può prendere qualsiasi valore allora questa è una base B intersezione W uguale con 0, 1, meno 2 adesso andiamo a fare la verifica se questa base soddisfa il nostro sistema mettiamo dove x, 0, dove y, 1 e dove z, meno 2 allora la prima diventa 2 per 0 più 2 per 1 più meno 2 meno 2 quanto fa 0 più 2 meno 2 allora la prima soddisfatta la seconda 0 più 2 per 1 meno 2 uguale con 0 più 2 meno 2 che fa anche questa 0 la nostra base è corretta possiamo concludere che una base per Dissezione v. Dissezione doppia v è uguale con zero uno meno due e la dimensione è dim. uguale 1 perché c'ho solo un elemento per adesso è tutto ragazzi spero che vi sia stato chiaro al prossimo video vedremo le ultime due domande di questo esercizio a presto